Johnson rischierebbe probabilmente... Buongiorno, sto andando... sto andando al Senato che, anche se mi rendo conto che può essere difficile da capire, dato il modo in cui la politica vi viene raccontata... Non significa esattamente andare al Senato, essere in aula, non coincide esattamente con tutto il lavoro che un politico fa. Ho lavorato per tutto il weekend per produrre, per aiutare, insomma. L'elaborazione politica, come sapete, vi ho tenuto più o meno informati su diversi punti che sono da un lato come gestire il decreto rilancio di fronte a una incomprensibile chiusura da parte del governo e della maggioranza, del tutto, inco del tutto, inco del tutto incoerente con, con le offerte di collaborazione e del tutto anche incoerente... Eh con quello che ci si poteva ragionevolmente aspettare dopo il gesto di responsabilità del centrodestra che aveva votato lo scostamento purché venisse indirizzato in un certo modo e quindi questo presupponeva e preludeva al fatto che il centrodestra potesse eh, dire la sua invece, invece questo ci viene impedito e quindi noi diremo comunque lo stesso alla nostra preparatevi a delle sedute di commissione molto lunghe, molto interessanti di cui ovviamente io vi riferirò ai punti più salienti perché il lavoro di commissione voi oggettivamente non avete possibilità di vederlo per voi il lavoro del parlamentare è solo stare in Camera in, in, in, in Senato, alla Camera, in Aula a, a, a, a, così, a pontificare a valle però del lavoro che è stato fatto e che voi giustamente ignorate, in certi casi perché è anche giusto e opportuno che sia così, io non credo assolutamente a, alla casa di vetro, a, alle, riunioni, alle riunioni in streaming, e io non ci credevo neanche prima, quelli che ci credevano hanno smesso di farle, per cui insomma vuol dire che forse non erano tanto una buona idea, no? In altri casi... Forse un po' più di pubblicità dei lavori, per esempio delle commissioni, forse sarebbe opportuna in effetti, ma insomma su questo si può discutere. Dopodiché ci sarà, eh, quindi ci sarà una commissione sesta su temi il regolamento del patrimonio destinato, quei 44 miliardi con cui CDP vuole entrare nel capitale di aziende per sostenerle, insomma quella storia là. Vabbè. Eh, poi c'è un regolamento europeo sui fondi monetari, qui ovviamente la parola chiave è europeo, quindi insomma sappiamo che cosa ci eh, possiamo aspettare. Mi chiedo anche che cosa pensi il eh, simpatico venditore, eh, diciamo. I fazzoletti di carta di questo semaforo che ogni giorno mi vede passare e parlare da solo. Insomma, penserà io sto messo male, ma lui sta messo peggio di me. Vabbè, insomma, questo è un altro dettaglio. Poi ci sarà in aula il dibattito sul, eh, sul Consiglio europeo. Vengono dette tante balle anche sui giornali, io esorterei chi dice balle sui giornali a fare molta attenzione perché noi sappiamo più cose di quelle che lui sa che noi sappiamo, quindi diciamo, consiglierei a tutti di volare basso perché diciamo così, eh, non è perché si è forti di importanti coperture che eh, si può presumere che gli altri siano tutti degli stupidi. Eh, in Abruzzo dicono che le pecore si contano alla fine ecco, conteremo alla fine le pecore, conteremo anche i lupi e quindi, diciamo così, chi è uscito di scena sarà uscito di scena per un motivo, no? quindi, come sempre, quando le cose accadono chi le subisce ha di fronte a sé una scelta subirle con dignità o subirle senza dignità io tendenzialmente mi capita di dover subire delle cose e cerco nella misura del possibile di subirle con dignità chi le subisce senza dignità si fa del male due volte perché dimostra solo di essere politicamente inutilizzabile perché non solo la responsabilità è un importante asset come oggi si direbbe politico ma lo è anche la dignità e su questo dovremmo fare un discorso a parte ma questa osservazione non è estemporanea, perché il dibattito che ho visto svolgersi alla Camera finora è un dibattito veramente indegno, cioè noi abbiamo visto, a parte l'intervento del Presidente Borghi che ha posto un punto essenziale, insomma, che forse andrà ribadito, io ho assistito ai eh, contorcimenti. Uh, dialettici, ma dialettici insomma è una parola grossa ecco. uh, uh, uh, nella nostra cultura la dialettica insomma risale almeno a Platone ma questi sono con tutto il rispetto uh, perché fra l'altro a me piace molto, mi diverte molto ma qui no, c'era poco Platone e molto Zalone onestamente non in quanto artista che rappresenta un certo tipo di eh, italiano, ma in quanto quel certo tipo di italiano è rappresentato da quell'artista, chiaro? Non è un attacco al buon checco che ha tutta la nostra simpatia per quando riesce a farci sorridere, è un attacco a, ai personaggi che rappresenta. Quindi, poco Platone, molto Zalone, eh, maestrine con la penna rossa che mi si dice abbiano ironizzato sul fatto che io non sarei in grado di eh, leggere un testo in inglese provenendo non so da quale tipo di percorso culturale. Per carità, io sono il primo a dire che eh, se in, nel Parlamento devono sedere i rappresentanti del popolo, beh, eh, non, non, non è necessario avere un dottorato per rappresentare il popolo eh, sovrano, naturalmente io diffido molto dall'idea della Repubblica, dei filosofi, del Parlamento, dei competenti che poi i competenti chi sono? ma in Italia il paradigma del competente è il buon Calenda insomma, che non ha fatto più che Carlo in Francia ha lasciato dietro di sé cumuli di macerie e con questa competenza sinceramente noi preferiamo non avere nulla a che fare però forse se si vuole rappresentare il popolo magari la competenza no io ritengo che almeno come viene intesa, cioè come eh, diciamo, bagaglio tecnico, eh, ehm, non sia una, un, necessariamente una precondizione, perché occorre, invece è una precondizione, avere una sensibilità politica, una capacità di ascolto, una capacità di mediazione, ecco un minimo di, di umanità e di quel presupposto fondamentale diciamo dell'umanità che è sapersi collocare no? perché adesso non ho, diciamo non so se sono stato nominato in vano per carità non è un peccato eh, lo si può tranquillamente fare ma ho visto che è stato nominato in vano il Consiglio d'Europa cioè noi abbiamo degli onorevoli colleghi della Camera Bassa che non sanno distinguere fra il Consiglio europeo e il Consiglio d'Europa e pretendono di discettare con persone che seguono questa pratica dal 2016, ma più ancora direi dal 2012, perché voi sapete che noi, economisti della Lega, che siamo il dibattito sull'Unione Europea, questa pratica del MES la seguiamo dal 2012 e dal 2012, che siamo contrari per ottimi motivi, ecco arriva un, un, un quisque de popolo che non sa neanche distinguere fra Consiglio europeo e Consiglio d'Europa, come quelli che non sanno distinguere fra Oxe e Osce, cioè, io, vabbè, e pretende di spiegare a noi che cosa è si nasconde nelle pieghe di quel trattato che noi abbiamo seguito attraverso tutta la sua genesi lo abbiamo seguito nei corridoi di Bruxelles lo abbiamo seguito nelle commissioni di Bruxelles lo abbiamo seguito nelle aule di Bruxelles lo abbiamo seguito in Italia lo abbiamo seguito eh, al Tesoro lo abbiamo seguito... Cioè, e, e qui arriva così ma io non lo so cioè Qualcuno ha votato queste persone e qui si torna al punto. Allora, per carità, non vorrei che sembrasse diciamo, contraddittorio quello che ho detto, perché il problema della signora che, è, signora onorevole collega, insomma, quello che è, non ho idea che cosa faccia nella vita, ma sicuramente non ha accesso a Wikipedia altrimenti non confonderebbe il Consiglio europeo col Consiglio d'Europa ma insomma spero, vedete che c'è un grave problema di ritardo digitale insomma, in questo paese a casa sua a internet non c'è ma il, il, il tema non è tanto la, diciamo, la competenza, può anche essere stato un lapsus per carità di Dio, magari lei lo sa benissimo, magari fa addirittura parte della nostra rappresentanza parlamentare presso il Consiglio d'Europa, perché Beh, questo potrebbe aver originato il lapsus. No? Il problema è diciamo, non quindi tanto di contenuto tecnico, ma proprio di, di senso dell'opportunità. Cioè, che cosa mi stupisce in questo tipo di interventi? in questo tipo di interventi mi stupisce il fatto che molti miei colleghi non hanno ancora capito che voi avete capito e questo dovrebbe preoccuparli cioè prendiamo queste tre parole fiscal compact bail-in mess d'accordo? Um, l'ultima è un acronimo ma poco cambia se volessimo essere coerenti dovremmo chiamarlo ISM, visto che il fiscal compact in inglese si chiama ISM. Che cosa hanno in comune? Ma hanno in comune il fatto che per la maggior parte degli, diciamo, dei 60 milioni di cittadini italiani esse sono piuttosto misteriose, o quantomeno erano piuttosto misteriose in questa fase del dibattito. Cioè, Cosa avrebbe comportato il Fiscal Compact nel 2012, per esempio la chiusura degli ospedali? Qualcuno lo ha capito con la pandemia, cioè lo ha capito nel 2020. Che cosa comportasse il bail-in, eh, l'unione bancaria più, più complessivamente, nel 2013? Qualcuno lo ha capito a novembre 2015, cioè quando è stato applicato il bail-in. Che cosa comporta la riforma del trattato MES nel 2020? Qualcuno lo capirà nel 2023, però c'è una differenza rispetto al fatto qualcuno, la, voglio dire, la maggior parte lo capirà nel 2023, no? È, è umano e non è necessariamente squallido il fatto, ma è oggettivo, dipende dalle circostanze della vita di ognuno, il fatto che certe cose non le capisci finché non toccano a te e quando toccano a te poi devi avere anche la forza morale di sopportarle perché in alcuni casi qualcuno diciamo, ha preso anche decisioni estreme no? essendo stato a mio avviso ingiustamente colpito dai risultati di decisioni del PD eh, ma eh, qual è secondo me la, la, la, la differenza però che c'è in questo per... Cioè perché posso dirvi, possiamo dirci che otto anni di dibattito non sono passati in vano. Beh, perché, eh, guardate, io ve lo confesso, io, quando è stato votato il fiscal compact, d'accordo, io per esempio, che c'era un partito che stava strenuamente difendendo l'Italia dalla follia dell'austerità, onestamente non lo sapevo. Sono, mi sono dovuto andare a rileggere gli atti parlamentari per scoprire dopo il lavoro che la Lega stava facendo per mantenere, mantenere la barra del buonsenso in un dibattito il cui livello non era molto più elevato di quello che abbiamo visto questa mattina eh, quando mh, è stata approvata la BRRD, cioè quel pezzo di unione bancaria che comportava il bail-in io sinceramente, nonostante fosse più tardi, perché fosse il 2015, nonostante sapessi, perché ovviamente da Bruxelles mi avvertivano, da Roma mi avvertivano, che c'era quel passaggio in, in, in lavorazione, sinceramente io lo snodo me lo, me lo ero perso, perfino io che diciamo all'epoca non ero in Lega ma ero già il dibattito con la D maiuscola su, sull'euro mi dispiace è così cioè non esiste penso che neanche Stiglitz abbia venduto in Italia più copie di me col suo librino diciamo politicamente corretto insomma il povero partigiano Joe quindi voglio dire no? voglio dire adesso invece tutti voi state seguendo quello che sta succedendo alla Camera, i giornali sono costretti a mettere la parola messa nei titoloni, le agenzie rollano sul MES, eh, al TG1 o TG quello che è si parla di MES. E questo che cosa significa? Beh, significa che se già quando il passaggio parlamentare avvenne in modi clandestini, tali che neanche gli addetti ai lavori o comunque le persone interessate, i motori del dibattito, sapevano esattamente che cosa stava succedendo nelle aule, se già allora le conseguenze delle scelte ideologiche sbagliate del PD hanno portato il PD a perdere le elezioni, figuriamoci ora che il voto di oggi avrà un valore segnaletico mille volte superiore ai voti del PD a favore della BRRD, a favore del calendar provisioning, andando indietro a favore del fiscal compact ehm, a favore dell'EPPO, a favore di tutta questa enorme valanga di guano che ci arriva dal nord Europa e quindi, e quindi attenzione, nel senso che Intanto occorre che chi come voi ci sostiene sia consapevole del fatto che sono stati fatti dei progressi. Adesso queste decisioni non possono più essere prese all'oscuro. Adesso, adesso i cittadini sono consapevoli, adesso i media sono costretti a occuparsene, seppure in modo distorto, e adesso i risultati del voto avranno una lettura, una ampia lettura da parte del corpo elettorale. Io per sapere che Crosetto aveva votato contro il fiscal compact, per esempio, me lo sono dovuto sentir dire da lui, io all'epoca non lo sapevo, la sua dichiarazione di voto contraria ovviamente è agli atti della Camera, perché all'epoca lui era deputato, ma voi lo sapevate che lui aveva votato contro, fis contro il fiscal compact? Io mi ricordo che feci... Tre post sul blog sull'approvazione del fiscal compact, ma oggettivamente non ero neanche entrato più di tanto nella dinamica parlamentare, nel, nell'attribuzione delle responsabilità. Adesso invece questo lavoro di attribuzione delle responsabilità viene fatto, le dinamiche parlamentari interessano perché? Perché non quegli sprovveduti della scatoletta di tonno, ma altre persone, i parlamentari della Lega vi stanno informando su che cosa succede là dentro, su chi dice cosa e su quali saranno le prevedibili conseguenze delle cose che vengono dette e dei voti che vengono dati. Quindi questo è un progresso e se voi sostenete la Lega dovete essere fieri di questo progresso perché è con il vostro sostegno che si riesce a portare un minimo di chiarezza in questo, in questo dibattito e che si riesce ad attribuire le responsabilità. Um, sembra tutto molto astratto. Il MES non interessa l'Asciura Maria. Il MES non interessa il Shurbrambilla. Mi dispiace per il Shurbrambilla, mi dispiace per l'Asciura Maria. C'è però un piccolo problema: neanche il Belin interessava il Shurbrambilla, prima, dopo sì. Allora io vi dico questo: se voi ci avete dato il potere di rappresentarvi, fidatevi di noi, se vi diciamo che c'è un problema, è un problema, se non ci credete votate PD, non votate Lega, perché che senso ha votare per persone che vedono prima quello che succede dopo e possono provarlo, perché c'è una lunga serie di atti parlamentari, di dichiarazioni, di articoli di giornale che dimostra che noi vediamo prima quello che succede dopo, che senso ha? Votare per persone che diciamo dopo, di cui dopo capite che ve l'hanno detto prima, se quando ve lo dicono adesso non ne prendete atto e non vi preparate per il futuro, d'accordo? Cioè, guardate che noi siamo sempre gli stessi, non solo noi siamo sempre gli stessi, l'Europa è sempre la stessa, il PD è sempre lo stesso, le dinamiche sono sempre le stesse. Quindi il MES finirà male. La riforma del MES avrà conseguenze gravi per il nostro paese. Guardate che nei corridoi di Bruxelles non è che facciano tanti misteri di questo, e se lo dicono, se lo dicono. Certo non possono dirlo in pubblico, no? Ma se lo dicono. E allora, e allora, siccome il PD è sempre lo stesso, il PD farà... Quello che ha sempre fatto, cioè non ascolterà le voci migliori degli intellettuali del centrodestra come quei 71 intellettuali che hanno firmato un appello che trovate su Micromega contro la riforma del MES e sono tutti di centrosinistra, no? Farà un ragionamento molto semplice. Questa cosa non piace a Salvini, al fascista Salvini? Allora piace a noi, perché noi siamo i redi della gloriosa tradizione partigiana che ci ha liberato dai nazisti per metterci in mano la Merkel. Beh, complimenti. Avete un modo molto agevole di fare i conti con la vostra storia. Peccato, e qui chiudo, che oggi questo tipo di ipocrisia è patente non nel senso di patente di guida, ma nel senso che patet, cioè che è apparente, appare. E un mm, posto non ne abbiamo. È patente e quindi ad essa sarà associata una pesante responsabilità. Usciranno oggi dal Parlamento dei patrioti e diciamo dei non patrioti, per essere gentili. I nomi li sapremo più tardi.